Quando dovresti porre fine a una relazione sentimentale? Una storia d'amore significa che stai guardando il lato bello della vita. L'impronta di questo dentro di te è molto più profonda del processo mentale. Se una cosa così accade, non dovresti fare un patto. Quando dovevo sposarmi, nel momento in cui lei mi vide, scoppiò in lacrime e non poteva evitarlo. Allora ho detto, ok, ci siamo. Namaskar Sadhguru, Guru, mi chiamo Shittij. In questo grande puzzle in cui navighiamo, una piccola parte è la nostra vita sentimentale e le nostre relazioni. E questo è ciò che noi, come azienda, aiutiamo i giovani a fare. Diciamo dai 18 ai 45 anni. Li aiutiamo ad orientarsi. Una delle grandi domande che emerge ogni volta è Importante per le nostre relazioni personali. È quando dovresti porre fine a una relazione sentimentale? Oppure continuare a lavorarci? Perché quando siamo cresciuti abbiamo visto i nostri genitori. Non è molto. Non è più Janam Janam, amore eterno. Finito, eh? Esatto, niente più Janam Janam. Questo Janam diventa così difficile, ma c'è quella parte che. mensile, mensile, giusto. Mensile. Vedi? Noi osserviamo ogni cosa con una data di scadenza, per ogni cosa. Questo include le relazioni umane. Ci sono vari tipi di relazione, ma oggi sei a Mumbai e usi la parola relazione, come la usano gli americani. Cioè deve essere una relazione basata sul corpo. Non è necessario. Abbiamo una varietà di relazioni. Abbiamo relazioni d'affari, abbiamo relazioni di famiglia, abbiamo amici. Abbiamo altri tipi di relazioni. Non è così? Anzitutto, una storia d'amore significa che stai guardando il lato bello della vita, essenzialmente. È romantico guardare il tramonto, perché la maggior parte delle persone guardano questo schermo del telefono. Anche il tramonto lo guardano lì, solo più tardi, di notte. Essenzialmente, una storia d'amore significa che stai guardando l'aspetto bello della vita. Solo perché un uomo e una donna sono insieme, non significa che una storia d'amore accade. Perché le relazioni umane sono ancora basate sui bisogni. Bisogni fisici, bisogni psicologici, bisogni emotivi, bisogni sociali, bisogni finanziari. Ci sono una moltitudine di bisogni. Per soddisfare questi bisogni, le persone si uniscono. Ma questa relazione particolare, che tu chiami relazione sentimentale, molte volte non c'è nessuna storia d'amore solo compulsioni che vengono soddisfatte. Ci sono cose compulsive che accadono, che devono essere affrontate. Alcune persone affrontano le proprie compulsioni con grazia, alcune persone le affrontano in modi brutti, modi sgraziati. Laddove le tue emozioni sono coinvolte, quando il tuo corpo è coinvolto, il pensiero è differente. Vedi, con il pensiero posso giocare con te adesso, un attimo dopo posso ritirarmi. È molto flessibile. Ma una volta che l'emozione e il corpo sono in gioco, l'impronta dentro di te è molto più profonda del processo mentale. Non è così? Una volta che l'impronta è accaduta, se vai su... Perché c'è un'app d'incontri, o come la chiami, come la chiami, app d'incontri. Siccome c'è un'app come, sai, guardi se vai su, swiggy, uberi, questo, quello, questo ristorante, o quel ristorante, ok, ordini da tutti e cinque ristoranti. Le persone lo fanno, giusto? Quindi, siccome c'è un'app per le relazioni, se inizi a fare questo, sembra che tu sia molto furbo. Perché su un'app sei con questa, su un'altra app sei con quella, su un'altra ancora sei con quella. Le tre non si incontrano mai, se va tutto bene. La città è abbastanza grande. E non è necessario che sia la stessa città. Vedi, la tecnologia è uno strumento straordinario. Dobbiamo vedere come potenziare la nostra vita con questo. Perché questa è l'idea della tecnologia. Perché abbiamo inventato così tante macchine? Se tu fossi fatto come un albero, cioè che tu fossi radicato in un luogo, avresti fatto o inventato una bicicletta? Te lo sto chiedendo. No, siccome avevi già la mobilità, hai inventato un livello superiore di mobilità. Grazie a questo, avanti, avanti, avanti, vedi dove stiamo andando. Andiamo nello spazio solo perché c'è mobilità. Siccome possiamo parlare, Abbiamo inventato il microfono. Se non avessimo la parola, avremmo mai inventato un microfono? Telefono? Siccome possiamo vedere, abbiamo inventato il microscopio, il telescopio, tutti i tipi di canocchiali. Quindi essenzialmente ogni macchina, ogni tecnologia che abbiamo fatto fino ad oggi, è solo un'estensione delle facoltà che già abbiamo. Quindi sei in grado di... Se eri negli anni 60, 70, potevi innamorarti solo della ragazza del tuo quartiere, chiunque fosse. Ora puoi innamorarti di qualcuno che è a 10.000 miglia di distanza. E con 10 diverse ogni 1.000 miglia. Siccome stai usando i miei 30.000, quindi mi sto vendicando. Quindi c'è una certa facilità che è piacevole, perché altrimenti i tuoi genitori cercherebbero qualcuno e direbbero, questa è la ragazza per te. Perché? Perché le sue stelle sono buone, suo padre è buono e quant'altro. Perché dovrei dirti tutto questo? Ma quando dovevo sposarmi, ho conosciuto questa ragazza e conosco solo il suo soprannome. Non conosco nemmeno il suo nome completo. Ho deciso, ci siamo. Poi sono andato a dirlo a mio padre. Lui ha detto, chi è? Chi è suo padre? Cosa fa? Dove sono? Ho detto, non so chi diavolo sia. No, non conosci il padre, non conosci la famiglia, non conosci nulla. Come fai a sposarla? Ho detto, mi sposo solo con la ragazza. Non ho intenzione di sposare il padre. Solo la ragazza. Non cercavo mai nulla nella mia vita. Pensavo, queste cose non fanno per me, perché ero troppo occupato a fare ciò che facevo. Nel momento in cui lei mi ha visto, è scoppiata in lacrime e non poteva fare altrimenti. Ha iniziato a seguirmi ovunque andassi. Quindi ho detto, ok, ci siamo. Chiunque di loro, se sentono che non possono fare altrimenti, allora sì, ma non tutti possono arrivare a quel tipo di cosa. Allora devi fare un patto. I patti devono essere gestiti. L'amore non deve essere gestito. I patti devono essere gestiti adeguatamente. È un dare e avere. Una transazione a senso unico non funzionerà. Ci siete? In qualunque cosa, che sia matrimonio o mercato, entrambe le parti ne devono beneficiare, altrimenti non funzionerà. Non è così. Quindi se prendi solo questo, che una volta che incontri davvero qualcuno e senti «questa è una persona buona per me», e mi piace questo e sono attratto. Senza voler pensare a loro, stai pensando a loro. Quando guardi il libro di testo, il loro volto appare. Quando guardi un film, il loro volto appare. Se una cosa simile accade, non dovresti fare un patto. Devi arrenderti a questo, perché la dolcezza dell'emozione è la cosa migliore che ti possa accadere. Puoi chiamarla in che modo vuoi. Quando emotivamente ti senti dolce, hai il miglior patto con la vita. Non rinunciarci per qualcuno che è un po' più carino, o più ricco, o più forte, o questo o quello. Farai la figura dell'imbecille.